Tagliamo una trentina di diapositive ho oh, 20 minuti allora io vorrei eh, continuare eh, facendomi guidare da quelli che sono i flussi documentali che gestiscono la posta in entrata, la posta in uscita prego ah sì, grazie ah, beh, ma, eh, no lasciamo così perché è solo un ingresso poi vado di fare a fare perché questa è una mappa realizzata con, eh, si chiama? non mi ricordo più, e, eh, Mildomo Mindomo grazie. È, una, è un sistema di molto efficiente. Eh, cliccando mi si apre il, il sito perché la, eh, il sistema è su, sul loro server. Speriamo di... ecco qua, sta arrivando. Non so perché lo si chiama con Explorer, che io Explorer non lo uso mai. Eh? Questa è la mappa diciamo, di quello che è il, eh, il percorso che i documenti in entrata e in uscita fanno eh, passando fra i vari attori. Uno degli attori è Giovanna che oggi non ha potuto venire ed è responsabile del protocollo, del sistema di protocollo della mia scuola. Non ha potuto venire per ovvie ragioni, avrebbe bisogno di un sostituto per abbandonare eh, il suo settore di lavoro. Eh, vi posso garantire che come siamo messi basta che manchi una persona si crea una criticità enorme immediatamente io ormai mi sono abituato a lavorare in qualsiasi momento mentre mangio, mentre sono in treno, mentre sono in aereo no? perché lì non c'è internet no? e quindi cambia anche radicalmente il nostro tempo di intervento nel lavoro in particolar modo per quanto riguarda come dicevo prima il dirigente EDSGA che si troveranno forse a lavorare un po' di più di prima perché rispetto a prima i documenti stavolta arrivano davvero davanti ai loro occhi e non possono far altro che lavorarli anche loro in base a ognuno le proprie competenze allora questa è la mappa generale di questo sistema vediamo se riesco a farla funzionare con questo browser un po' strano che si chiama Explorer e eh, che io spero di non utilizzare mai Dunque, allora, i documenti, in uscita, i, no, i documenti in uscita contengono atti, cioè il documento non è, il, eh, il documento è un contenitore, eh, deriva da, da, da docere, è un contenitore di atti, quindi l'atto è la volontà, di un'amministrazione, di, un di un pubblico ufficiale per definire le proprie, il proprio eh, intervento n, sui documenti. Quindi altri documenti in uscita, altro non possono essere che firmati digitalmente tutti. Quindi non possiamo pensare di usare il SIDI per la firma digitale e né tantomeno la pennetta. Eh? La firma digitale deve essere integrata nel sistema di gestione documentale e utilizzabile solo da chi ne è titolare di quella firma digitale, quindi avremo bisogno di un token remoto, non di una firma fisica da tenere in tasca, c'ho anche quella fisica da tenere in tasca, ma ultimamente la uso solo per quando devo fare io istanze verso la mia scuola firmate digitalmente da me. Quindi i documenti in uscita devono necessariamente per legge essere tutti firmati digitalmente. La posta d'entrata presenta delle difficoltà relative alla conformità da dare al documento, una, una dichiarazione di conformità che eh, diciamo, eh, fa diventare questo documento eh, sia eh, liberamente utilizzabile in giudizio che probatorio, che eh, rivestirlo di carattere probatorio. È evidente che la conformità va sottoscritta digitalmente. Può essere una conformità eh, inserita in, in corpore del documento, man mano lo otteniamo dentro con lo scanner se è un documento cartaceo oppure rappresentata da un documento eh, affiancato, quindi una attestazione di conformità all'originale eh, affiancata come documento parallelo e che accompagnerà sempre poi questo altro documento, perché considerate che qualsiasi trasformazione eh, del... del si può dire, eh, dello status del documento da analogico al digitale e viceversa, comporta inevitabilmente la perdita della firma. Eh? Quindi, se io ho un documento cartaceo e lo metto nello scanner, quella firma a biro nel momento in cui questo documento è diventato un file, non ha più nessunissimo valore, okay? E viceversa, un documento firmato digitalmente non lo si può neanche aprire, oltretutto. Lo si può, ne si può solo estrarre una copia dal suo contenitore che è la firma digitale no? che lo tiene protetto e quindi la, la forza della firma digitale non è solo quella di rendere autori coloro che la utilizzano ma è anche uno strumento per dare immodificabilità all'atto e garantirne la sua permanenza eh, legale all'interno degli archivi eh, eh, digitali. Quindi in uscita non può essere che un documento non è firmato digitalmente. Quindi se tutti firmano in uscita digitalmente, mi dite il perché invece io devo ricevere dei documenti Word, a volte con la firma fatta a viro e scansionata oppure con un pezzo di immagine incollata lì o altre particolari situazioni... Oltretutto c'è anche da dire che non è sufficiente fare una, uh, uh, un pdf per quanto riguarda uh, la conversione o la creazione di un documento, anche perché i pdf devono essere fatti in modalità prevista dalla norma. Quanti documenti illegali sotto l'aspetto della qualità noi riceviamo quotidianamente dal ministero? Eh, PDF immagine quindi non testo ricercabile ma se non sono testo ricercabile se io voglio cercare un documento nei miei archivi cercando dei contenuti quante volte voi fate F3 con il vostro computer per cercare un documento e magari scrivete voglio il documento che contiene la tal parola bene, se un documento non è eh, accessibile quindi non è un documento PDF testo ricercabile io non lo posterò assolutamente indagare con un motore di ricerca anche locale perché poi la ricerca negli archivi digitali la si fa con un motore di ricerca ovviamente, locale, ecco. quindi anche la forma del documento e la qualità del documento ha un'importanza estrema nel nostro lavoro, perché è proprio questo che ci fa, se mi arriva un documento non testo ricercabile, l'assistente amministrativo deve lavorare per renderlo testo ricercabile, ma rendendolo testo ricercabile lo altera, è chiaro? Altera quel documento, quindi dobbiamo anche stare attenti a queste operazioni, cioè noi non possiamo assolutamente toccare il documento che ci arriva dentro che ci arriva nella posta in entrata. Quindi la posta in uscita deve essere realizzata con formati aperti, i formati aperti sono previsti dall'allegato 2 del, de del decreto del 13 novembre, quindi PDF-A1B, PDF che vengono rivestiti di una, tra virgolette, cosiddetta pellico pellicola protettiva che immobilizza quel documento che lo rende non più modificabile quindi immobilizza i campi automatici no? togli i link che eventualmente sono presenti in questo documento toglie qualsiasi dinamicità di questo documento e lo prepara per il successivo passo che è quello della conservazione quindi pdf, xml è la novità di questi ultimi anni no? ormai tutti ci ritroviamo a dover capire cos'è sto qui. XML è facile da capire è un linguaggio di marcatura più facile di così c'è l'etichetta davanti a, a ogni informazione che contiene credo che basti solo abituare i nostri occhi a leggerlo invece che stampare una fattura elettronica in pdf stampare la fattura eh, elettronica o eh, utilizzare il pdf rende ancora una volta eh, eh, l'utilizzo di, un di un documento che non è un, che non è un documento quindi noi dobbiamo anche saper leggere questi nuovi formati, queste nuove forme, i CSV, altro non sono che, che eh, file di testo, file di testo che sono come un database in cui le informazioni sono separate da un separatore che può essere un tabulatore, un punto via, quello che ho ritenuto più opportuno, il txt eh, open file per natura, no? Ecco, anche perché il, il codice utilizzato per scrivere questo, questo file altro non è che la tabella naturale dei codici A poi abbiamo gli ODF, abbiamo l'HTML io spesso mi sento dire ma quando tu metti all'albo eh, un documento no? eh, oppure una informazione, perché a volte eh, si è impossibilitati eh, per motivi di privacy eh, a mettere il vero documento sull'albo, come per esempio il contratto di un supplente il contratto di un supplente io non lo posso assolutamente legare all'albo perché contiene il nome della persona assente quindi, per motivi di privacy, non posso eh, pubblicarlo all'albo. Cosa pubblico? Pubblico una copia eh, informatica di documento informatico realizzata tramite estrazione di informazioni. Questa copia informatica conterrà un'attestazione di conformità al suo originale depositato a, a, negli archivi digitali della scuola. Quindi, se io vedo una pagina HTML su un sito gov.it ecco perché spesso mi sono battuto su questa identità che dobbiamo avere sulla rete se non abbiamo un'identità che ci ha dato il governo, che ci ha dato eh, eh, lo Stato attraverso l'utilizzo di un dominio di secondo livello di proprietà del governo ecco noi non avremo la possibilità di essere credibili nella, nel, nel, nel, in internet perché in internet o anche per quanto riguarda la firma digitale la nostra identità ci viene data da un terzo, non possiamo essere noi che diciamo io sono Mario Varini è chiaro. quindi anche il sito web non può essere il sito web dell'itis.it ma deve essere il sito web dell'itis.gov.it e questo gov.it non lo si compra a ce lo dà con tutta la difficoltà che noi conosciamo eh, di gentile agito, va bene grazie documenti in entrata e questo è il problema enorme che fa scontrare le amministrazioni analogiche con quelle digitali Provate a immaginare cosa è successo nella mia scuola quando tre anni fa abbiamo iniziato a mandare decreti digitali alla ragioneria, ce li respingeva, ce li dava indietro commettendo un'illegalità. Ho, ho, ho chiesto l'intervento della locatura dello Stato, ma anche lì muro di gomma, anzi addirittura hanno detto che loro proteggono il più forte, giustamente sulla locatura dello Stato. No? Abbiamo provato con Agid, abbiamo provato con Linea Mica ma non c'è stato niente da fare per questi tre anni poi ho tirato fuori una circolare che la ragioneria dello Stato di Messina ha realizzato dove ha posto il divieto di consegnare documenti cartacei a questo punto spero e voglio che tutte le ragionerie provinciali vi impediscano di mandare documenti cartacei perché è la legge non è un piacere, non è una scelta così che si fa perché Varini l'ha detto a Milano porta aperte, è la legge che vuole che oggi il documento può solo e esclusivamente essere digitale, diversamente se è cartaceo, visto che il cittadino ha tutto il diritto di darci un documento cartaceo e di pretendere da noi un documento cartaceo, diversamente quindi dicevo questo documento dovrà essere convertito in documento digitale con le ovvie e opportune attestazioni di conformità all'originale, quindi se noi non ci trasmettiamo documenti per PEC la pubblica amministrazione c'è l'obbligo di comunicare via PEC se noi non ci trasmettiamo documenti via PEC e documenti firmati digitalmente cosa facciamo? io ritengo e dico che facciamo un danno erariale, ok? perché occupiamo inutilmente minuti, tempo, lavoro di persone che potrebbero occuparsi a gestire meglio la propria amministrazione a produrre meglio i propri documenti Quindi, la firma digitale sui documenti se ti arriva dentro un documento digitale già firmato digitalmente il lavoro dura 3 secondi se ti arriva dentro un documento che non è firmato digitalmente dal suo autore se credi che quel documento sia buono tenti di mettere illegalmente una dichiarazione di conformità perché dico illegalmente? perché si può mettere una dichiarazione di conformità solo quando l'originale è in mano tua e lo vedi e lo guardi come si faceva tempo fa con le fotocopie autenticate. Oh, e quindi documenti senza firma digitale. Eh, quali sono i formati della posta in entrata? Il 99% sono PEG o PEO. Qualcuno ti darà qualche file, eh, ma rifiutate le pennette, contengono virus o altro, oppure dotatevi di un ottimo sistema di indagine rispetto al documento che state per acquisire da una pennetta. Quindi normalmente PEG o PEO, questi due eh, documenti eh, contengono gli allegati contengono, e quindi quando io li salvo li devo salvare in formato EML che è un formato che mi consente di salvare in formato testo puro questa email contenente qualsiasi tipo di allegati in, unico, in un unico contenitore garantito quindi dall'allegato dall 2 eh, eh, rispetto ai formati utilizzabili eh, andiamo avanti altri ambienti da dove entrano eh, i documenti sono i fax file come dicevo prima è lo scanner il fax è stato eliminato totalmente da tutte le sedi eh, dalle 11 sedi che amministra la mia scuola quindi anche lì non ci sono più i consumi dati da un fax sia rispetto al, al toner carta salute e quant'altro eh, la, la sede principale eh, mantiene ancora un fax ma è un fax non fisico è un fax eh, che trasferisce sul modem eh, i documenti che riceve il modem programmato, da me programmato produce immediatamente un pdf testo ricercabile barra 1b e lo trasmette per posta elettronica all'ufficio protocollo quindi anche il fax è diventato un eh, entra da una porta di servizio che non, più tra che non è più legale tra pubbliche amministrazioni eh, ma viene eh, immediatamente trasformato in documento digitale eh, benissimo a questo punto noi dobbiamo definire alcune figure responsabili in questa nuova organizzazione. Ecco, ieri mentre venivo a casa da Roma stavo proprio pensando, ho detto, ma io adesso devo, devo, devo istruirmi sull'organizzazione sull del lavoro. Per, per dire come ci si organizza, ehm, sono stanco di dire come, come far girare i bit. Vorrei adesso eh, riuscire a concentrarmi su una, sulla nuova organizzazione del lavoro perché è questo di cui voi avete bisogno, capire come dovrete muovervi, capire chi saranno, quali saranno le nuove responsabilità. Quindi assegnare quando il documento arriva dentro al o, eh, alla responsabile del procedimento che si occuperà anche della sua classificazione e fascicolazione. È evidente che in un sistema simile, un sistema digitale, prevede anche dei rischi. I rischi quindi sono anche quelli, eh, quelli determinati dal Mancato funzionamento di questo sistema che potrebbe per vari motivi succedere. Quindi ecco il protocollo, ehm, protocollo d'emergenza che dovrà essere o di carta o su un qualsiasi altro formato se non abbiamo bisogno di internet. Qualora non ci funziona internet. Un protocollo d'emergenza che sarà aperto e chiuso con un atto eh, eh, del dirigente. Eh, il sistema quindi è completo, è un sistema che, che dovrà essere eh, eh, confermato che potrà essere descritto in tutte le sue operazioni nel manuale di gestione del protocollo informatico e quindi in questo manuale mettere cosa fa, chi fa, come lo fa e quando lo fa e con quali strumenti il, eh, il protocollo informatico quindi All'atto della protocollazione rilascia un file XML di segnatura che accompagnerà costantemente il documento guardate che quando manderete un documento digitale a qualcun altro lo dovrete sempre mandare unito al proprio file di segnatura del protocollo perché? perché non c'è più il numerello sul documento quindi quando voi vedete arrivare dei documenti dal ministero con la famosa scrittina rossa AOO, protocollo e così via sappiate che loro non hanno utilizzato un sistema di protocollo informatico quindi il ministero è il primo a non rispettare la legge ecco perché ho veramente molta voglia di andare a parlare con qualcuno per insegnargli le cose, non per scridarli o altro, io gli voglio insegnare le cose è, sì, in due minuti e poi ho finito è, è evidente che quindi una, uh, in un ambiente digitale il documento non lo si vede, non si sa dov'è una volta che è stato archiviato no? e quindi abbiamo bisogno di metadatarlo abbiamo bisogno di organizzare la sua gestione di riorganizzare la sua conservazione adesso non è la conservazione sostitutiva questa conservazione diciamo anche degli archivi correnti e quindi saper come costruire pratiche saper come, come gestire i fascicoli e guardate che il fascicolo non sempre ha dentro tutti i documenti protocollati spesso e volentieri il fascicolo, anzi per legge il fascicolo dovrebbe contenere anche gli appunti e gli appunti ovviamente non è che si protocollano in questo ambito quindi abbiamo bisogno di dare poi una, una, una, una dobbiamo, abbiamo di cristallizzare il nostro documento, abbiamo bisogno di dargli una forma e un luogo dove conservarlo in modo tale che risulti inattaccabile e che qualora distrutto possa avere da un'altra parte la sua coppia di sicurezza, quindi disaster recovery, continuità operativa ma per dare al documento la sua vera eh, forza dobbiamo necessariamente portarlo in conservazione. Quindi, marca temporale, qualora il documento non sia già dotato di una data eh, UTC, cioè di una, di una data certa, e firma digitale del conservatore. Il conservatore sino ad oggi noi abbiamo ritenuto eh, di essere noi. Eh, probabilmente stanno preparando norme che ci obbligheranno a dare la conservazione fuori ma forse spero che non siano le solite norme per favorire il mercato quando invece all'interno della nostra scuola ci sono già professionalità che possono tranquillamente garantire queste operazioni quindi il documento dotato di data certa, dotato di firma del responsabile della sua conservazione assume una caratteristica probatoria che lo rende inattaccabile e che lo rende eh, unico e originale e quindi utilizzabile in giudizio non solo liberamente utilizzabile in giudizio ma addirittura rivestito di carattere probatorio eh, ultima botta eh, che vi ho già accennato qual è, è quella del, dell'uscita di questi documenti quindi qualora ci arriva in entrata, noi siamo obbligati per legge a dare la ricevuta a chi ci ha scritto, è chiaro? Quindi dobbiamo necessariamente trasferire avere un sistema che trasferisca in automatico. Ma è impensabile che l'assistente. Nella, nella mia scuola vengono protocollati mediamente 40-50 documenti al giorno, no? E questo è un lavoro pesantissimo provate a unire questo lavoro su 30 documenti che ti arrivano per i quali devi fare la ricevuta di protocollazione a mano. No? Quindi aprire il canto di posta elettronica, tirar dentro il file XML di segnatura che, che in quella fase ha assunto la veste di ricevuta di, ricevuta, di ricezione. Ecco, sono cose che ormai sono, nella mia scuola non esistono più. Così come non esiste più l'utilizzo della posta elettronica per trasmettere il documento. Il documento viene trasmesso automaticamente nel momento in cui viene protocollato. Quindi all'atto della protocollazione nulla verrà scritto sul documento, non ci saranno numerelli, non ci saranno classificazioni nel corpo del documento. L'atto non conterrà riferimenti rispetto al protocollo. Gli unici riferimenti rispetto al protocollo saranno dati dall'unico documento che si chiama file di segnatura, file XML di segnatura di protocollo. Quindi esce dai nostri archivi con tutti i suoi eh, accessori che lo rendono Forte, solido, immodificabile e la certezza della provenienza data dalla PEC. Attualmente noi purtroppo stiamo trasmettendo ancora con PEO all'interno del sistema di gestione, ma la DITA sta già studiando eh, il sistema di poter eh, darci la possibilità di trasmettere o via PEC o via PEO a seconda del nostro destinatario. Mi fermo qua, io eh, avrei ancora tantissime cose, ma insomma facciamo finta di aver terminato. Io ti chiedo... Eh, anche, se, anche se non è potuto venire vi chiedo eh, una, un applauso per, per eh, Giovanna Piazza. Giovanna Piazza è la detta al protocollo nella mia scuola e, eh, ed è lei che sta realizzando, e questa però la si vede poco, è lei che sta realizzando insieme al dirigente scolastico sulla base anche di tracce che ho eh, per il fatto di aver studiato alcuni argomenti sta realizzando i documenti, sta realizzando il, il, il manuale di gestione, sta realizzando ecco, il piano di informatizzazione, sappiate che dal, dal 12 di ottobre voi non potete più eh, ricevere istanze in ufficio, ma le dovete ricevere esclusivamente online, quindi datevi da fare, preparate i vostri siti e magari eh, eh, affidatevi forse, non a un'azienda, ma affidatevi a qualcuno della community che sa darvi queste risposte. Grazie.